Allora prendo la parola e continuo sul, sul discorso che aveva fatto padre Giuseppe e aveva eh, nominato questo quadro di Gesù nel rilotto del Gezzene sul monte, il monte degli olivi, il porto degli olivi, e vediamo come nella, nella Sacra Scrittura eh, ci sono dei luoghi ambiti. Cioè ci sono dei luoghi che hanno un'accentuazione un positiva, pienamente positiva, e un'accentuazione problematica. Ad esempio il monte. Il monte noi possiamo vedere sia l'aspetto della, eh, della sfigurazione ecco, di Gesù nel monte punto dei Ulivi, ma se noi andiamo qualche passo prima, vediamo eh, il monte Tabor, il luogo della trasfigurazione, vedete c'è un aspetto positivo e un aspetto meno positivo negativo possiamo dire ma ci sono anche altri luoghi ad esempio il deserto il deserto anche questo è un luogo antico il deserto è dove eh, il popolo fa l'esperienza di Dio il suo eh, cammino verso la terra eh, promessa il deserto è il luogo dove eh, anche Gesù si prepara per poi vivere la sua missione pubblica, ma al contempo il deserto è il luogo delle mormorazioni, se vogliamo rimanere con il cammino di Israele verso la terra promessa, oppure è il luogo delle tentazioni. Un altro luogo ambiguo, allora abbiamo visto un po' il monte, il deserto, un altro luogo ambiguo è il mare, anche il mare un luogo ambiguo. nel mare noi vediamo quelle pagine molto belle sulla riva del mare del mare infatti abbiamo eh, l'esperienza delle ecco spengo qua ecco. allora abbiamo l'esperienza della vocazione la prima chiamata dei primi discepoli Ecco sulle rive del mare oppure abbiamo anche tanti, eh, tanti gesti taumaturgici o altro altri, tanti incontri che Gesù fa sulla riva del mare chiamato mare l'arco di Tiberia e di Galilea però al contempo il mare è un luogo eh, dove per eh, gli ebrei era un po' il ricettacolo del male gli abissi ciò che era il noto. veramente gli ebrei non erano molto abbezzi con il mare non erano come i fenici eh, eh, che danno anche il nome al mare Mediterraneo, ma il mare dei fenici oppure il mare del Filistei, il mare era qualcosa che aveva in sé aspetti positivi perché era vita per tutti i popoli che c'erano vicini accostati alla, sulle rive del mare di questo mare ma era anche il luogo dell'ignoto eh, della, dell un luogo negativo ma oltre al monte al monte al deserto e al, e al mare eh, noi abbiamo un altro luogo ambiguo e San Paolo è cosciente e questo è il cuore dell'uomo anche il cuore dell'uomo è un luogo ambiguo cioè noi siamo capaci di, di elevatezza di eh, di al, alte forme di, di, di, di, di umanità ma siamo nello stesso tempo capaci di meschinità più assurda e San Paolo identifica questo con delle immagini molto, molto significative. San Paolo dice che noi siamo eh, dei vasi di Creta eh, e abbiamo dentro un grande tesoro. Ora, tante volte si ha una sorta di schizofrenia, una sorta di divisione, no? non riusciamo a far eh, dialogare queste parti oppure a vederle entrambe. Talvolta ci concentriamo maggiormente o su una parte soltanto, senza includere l'altra o su un'altra parte e questo crea dei problemi se io mi concentro eh, maggiormente sulla parte negativa posso implodere e andare nel fatalismo nel pessimismo nella non stima di me per non stima degli altri vedo tutto nervo se io mi concentro sulla parte soltanto positiva, eliminando quella parte che è un po' della finitudine, no? posso andare verso l'utopia, verso una situazione non, non, non chiara che mi fa vedere eh, um, senza l'adesione la, la alla realtà. Quindi già cominciamo con questa visione. Noi siamo davanti a una, eh, in questa meditazione vogliamo avere questa doppia visione una visione positiva e una negativa io dovevo scegliere un posto padre Giuseppe, dovevamo scegliere uno di questi e abbiamo scelto il mare, mare. un'esperienza del mare e mh, ci sono diversi testi che parlano della, del mare e che mettono insieme questi, questi aspetti dove eh, eh, i discepoli fanno l'esperienza di Dio Abbiamo di fatto in questo testo che scelgo oggi, abbiamo una sorta di teofania, ma nello stesso tempo fanno l'esperienza della propria fragilità e della propria eh, paura. Ora, diversi sono i testi all'interno dei Vangeli, ne prendiamo uno se non, e un altro poi per un accenno che può essere anche interessante per la vostra riflessione. Prendiamo questo testo. Vediamo se mi permette Ecco, sì. Allora, siamo al capitolo 14 di San Matteo. Dal versetto 22 in poi, prima abbiamo l'arresto di Giovanni, la decapitazione di Giovanni, poi abbiamo eh, la moltiplicazione dei tani, eh, con i discepoli che si occupano della folla. bene, adesso abbiamo questo quest altro momento. Subito, dice il testo, subito dopo, dopo questa moltiplicazione eh, dei panni, costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Si trova sulla riva con tutta questa folla e dice che subito costrinse i discepoli a salire. C'è quasi una sorta di aggressività, li spinge proprio, li spinge. Devono attraversare questo mare e devono andare all'altra riva. Questo testo, questo, questo elemento ci, ci porta alla, alla notte, in un'altra notte, qui siamo arrivati arriva adesso la notte. In un'altra notte, la notte dell'attraversamento del mare, eh, del Mar Rosso, devono andare dall'altra parte, perché c'è un pericolo, c'è un pericolo e devono attraversare il mare, devono andare dall'altra parte. Questi sono costretti. Allora una prima, un primo elemento che possiamo mettere alla nostra attenzione. Quante volte io mi sento costretto? a fare delle cose anche sacrosante, non per forza a fare delle cose negative anche cose belle e mi sento costretto talvolta un compito nuovo una parrocchia nuova un, un servizio nuovo quante volte io mi sento costretto ma non semplicemente dal vescovo qui per lui ma costretto anche dalla mia parrocchia dai, dai parrocchiani dalla, da, anche da me stesso dalla stima che ho per me stesso per, per l'assunzione che ho fatto eh, del, del, del compito di guidare un po' mi sento costretto è qualcosa di, di, di stringente quante volte io posso percepire questa cosa di stringente è necessario, bisogna quante volte Gesù poi lo dirà questo bisogna, bisogno, è costretto anche lui, certo costretto nella libertà però è sempre qualcosa che lo prende costrizione in questo caso deve essere considerata come qualcosa che ci avvolge pienamente non c'è soltanto una parte di noi che è interessata ma tutto noi stessi quando c'è questa costruzione nella vita abbiamo questo elemento è tutto noi stessi che è, è, è interessato quindi da precederlo all'altra riva, qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo andare all'altra riva eh, diciamo all'inizio del, del millennio il Papa eh, il Santo Papa eh, ha scritto quel documento in alto prendi il lato prendi il lato osa guarda oltre non guardare soltanto il tuo, il tuo piccolo orticello la tua situazione ma guarda lontano acquista un cuore un e uno sguardo di speranza. E per acquistare un cuore e uno sguardo di speranza non puoi rimanere là dove sei, ma devi agire. Perché noi facciamo l'esperienza di noi stessi nella misura in cui noi agiamo. Ad esempio, io mi ricordo un mio vecchio professore, eh, diceva che io tocco, ad esempio, questo, questo tavolo, io non faccio l'esperienza del tavolo, ma faccio l'esperienza di me che tocca il tavolo l'esperienza della liscità, della rubidità e faccio l'esperienza di me quando noi agiamo quando noi facciamo qualcosa non possiamo eh, eh, programmare a tavolino ma dobbiamo metterci nelle cose Sbaglierei, sbagliamo. ok ma sbagliamo facendo è molto importante questo aspetto allora eh, dice che congevata la folla salì sul monte parte a pregare molto bella questa questo versetto che fa vedere come Gesù prima di eh, manifestare qualcosa prima di fare un, un gesto importante nella sua vita ha sempre bisogno di connettersi Utiliamo, utilizziamo un termine comprensibile oggi, questo connettersi eh, con il padre questo guardare il padre e parlare del Padre va sul monte a, pre a pregare in modo particolare abbiamo ricordato prima di fare la sua manifestazione massima quella sulla croce ha bisogno di pregare addirittura chiede la vicinanza dei suoi discepoli i quali si addormentano quindi va sul monte a, a pregare venuta la sera quindi abbiamo una situazione di morte la sera venuta la sera egli se ne stava solo lassù la barca, ecco andiamo un attimo a questo elemento, la barca la barca nella iconografia cristiana che vista come la chiesa la comunità cristiana e se noi vediamo il mare come il luogo dell'apistolo, della il luogo del, dell'occulto il luogo del, del... che non conosciamo è la chiesa che deve navigare in questa situazione Vediamo come comprende, come la, la Chiesa matteana si comprende. Si comprende come navigante in una situazione di piena difficoltà. Ricordiamo ad esempio tutte le persecuzioni. Ma la Chiesa non ha mai smesso di, di navigare su acque un po' oscure. Talvolta è stata invitata a dei pochi un po' rassicuranti e quasi si è arenata. E poi ha, ha imparato di nuovo a prendere di nuovo il lago e attraversare, a guardare questi tormenti e questi fiumi per andare oltre e allora eh, la barca dice intanto distava già molte miglia dalla terra ed era agitata dalle onde ora, questi qua erano pescatori sapevano che era un pericolo andare sul lago di notte già nel polverizio nell'arco di Tiberiale ci sono delle correnti particolari che soffiano verso il sud e in modo particolare sono al centro del lago vuoi per la conformazione delle colline, attorno, creano una corrente molto forte e nel centro del lago ci sono delle a volte ci sono delle vere proprie mh, mh, mh, mh, non so come si dice in, per il mare si dice mareggiata del lago, non lo so, l'arvigiata, non lo so, e cioè sono veramente correnti molto forti, molto, c'è cioè un vento molto forte che soffia. Quindi vediamo tutto l'aspetto della difficoltà. La Chiesa che si trova in questo, in questo contesto di difficoltà legge in questo modo, legge di essere eh, messa sulle ombre della storia, in queste onde della storia avesse di essere sballottata a destra e a sinistra e qui succede qualcosa di interessante la barca eh, dice che infatti che stava già molte miglia dalla terra ed era agitata dalle onde il vento infatti era contrario il vento contrario ispirava al contrario non voleva che la barca raggiungesse l'altra riva, è contrario si oppone, mette il bastone tra le ruote, e di vinciato. Quante cose abbiamo vinciato nella nostra vita? Quante cose sono contrarie al nostro cammino, pur, pur, pur bello, sereno, ma a talvolta ci, ci, ci troviamo a, a dover eh, validare delle situazioni che eh, ci, ci bloccano, ci limitano. Non, so, non soltanto vanno lette esteriormente, ma anche situazioni che, che, che abbiamo dentro noi. Non possiamo noi guardare sempre oltre e, e proiettare, è colpa di tizio che ha risentato ma talvolta siamo noi che blocchiamo noi stessi e proiettiamo su altri, sul nemico di turno. Invece qualche, tante volte siamo noi che proprio ci, ci eh, siamo per noi zabor, come della Zaboria qual è la zavorra che, mi, che non mi fa andare avanti O per rimanere nell'idea della vacca e non della mormonfiera qual è l'ancora la, la, ma non un'ancora che mi fa stare stabile e mi salva ma un'ancora che, un che, che, che mi blocca qual è? allora sul finire della notte qui siamo nella partarela quindi siamo tra le tre di notte o del mattino, se vogliamo dire e le sei quindi non è né pienamente notte e né pienamente giorno, come ah, può capitare anche quando la sera, a volte può capitare di avere una situazione dove non è ancora notte, ma non è neanche giorno, e sono i momenti più difficili per guidare, perché si vede, si vede proprio male in quei momenti, si vede male quindi sono quei momenti che non, non, non, non, non ci permettono di vedere in modo chiaro ci sono dei momenti dove io non riesco a vedere in modo, in modo chiaro ma la mia visione è un po' inficiata dal mio desiderio e dalla, dalla mia storia cioè dal mio futuro e dal mio passato e mi fanno rimanere bloccato e e si chiama con la nostra storia allora vedendo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero, cioè non è una cosa da poco c'è cioè, uno che sta camminando sul mare che è fresca Quando già qui c'è già un, un favorire la paura c'è già una condizione di paura di tensione figurarsi che se una condizione di tensione arriva qualcos'altro che aggrava ancora di più la tensione la paura un fantasma non è possibile questo sta camminando sulle acque è un fantasma è un'illusione è un'illusione e cominciano a, a gridare dalla paura ci sarà un altro momento qui mi riferisco un altro testo un altro passo dove hanno paura perché vedono qui lo vedono un fantasma Gesù, lì lo vedevano addormentato quando Gesù durante una tempesta eh, si mette a dormire con serenità eh, fiducioso eh. Quindi, come, come, come dice il Salmo 130 eh, tranquillo e sereno come un vivo spezzato in braccio a suo padre questo eh, dorme in un momento di, di, di difficoltà eh, a fiducia e lì comincia a gridare quando non comprendiamo una cosa quando non, non è chiara una cosa cominciamo a gridare cominciamo a gridare non semplicemente qualcosa che chiedeci dalla nostra ma a gridare dentro di noi oppure cominciamo a girare lo sguardo a chiudere gli occhi davanti a situazioni incomprensibili noi eh, a volte chiudiamo gli occhi non vogliamo vedere mi sposto un attimo eh, vado un po' nell'oculistica sapete? noi abbiamo eh, nei nostri occhi abbiamo delle cellule particolari che si chiamano bastoncelli. Questi bastoncelli secernano un amminoacido che si chiama rodoxina. La rodoxina, che abbiamo noi, ma hanno anche gli animali in modo particolare, che non so il tufo, il gatto, ecco. La rotoxina serve per aiutarci a vedere anche nel buio. Non so se vi è mai capitato, a un certo punto va via la corrente, va via la, eh, la luce e poi subito non vedete niente, però dopo un po' cominciate a vedere i contorni. Ci deve essere però, attenzione, ci deve essere però un ballone di luce. L'occhio è capace di catturare anche un puntino, un, un, un come si chiamano i puntini rossi? Eh, ecco l'occhio capace di prendere di catturare questo e, e riesce a vedere anche al buio almeno in confronto però l'occhio per far agire e far entrare in azione la rodoxia ha bisogno di rimanere aperta perché quella piccola lucina la deve cogliere anche nelle situazioni di difficoltà gli occhi devono rimanere aperti non chiusi perché sarà lentamente che riusciamo a vedere non è una cosa eh, immediata eh, abbiamo bisogno anche un po' di pazienza pazienza con noi stessi pazienza anche con le nostre paure con le nostre fragilità e diamoci del tempo diamo del tempo ai nostri occhi di poter abituarsi e cogliere un battume di luce che ci può essere e far entrare in azione la roba diciamo spirituale che ci permette di vedere e allora Gesù rivolge loro la parola, Gesù parla, questi gridano, è interessante questa, questa doppia forma di comunicazione, questi gridano e quello parla, come anche quando sarà davanti al di, eh, di Genesi, lui grida e lui parla, chiede il nome lui grida e lui parla che modo abbiamo noi di comunicare? qual è il nostro modo di comunicare? tante volte il modo di comunicare è il gridare, non tanto il gridare, ma che emozione abbiamo dentro quando comunichiamo? questa è un'emozione di paura Gesù ah, tanto togliamo, ha tanto accogliamo ha un'emozione che rassicura, vuole rassicurare e dice non abbiate paura io sono, sono io dice il testo, ma in verità sarebbe egoemia. Egoemia vuol dire: Io sono, questo è il tetrakhan, è una manifestazione. Coraggio: Io sono. Non abbiate paura. Coraggio: Io sono te, perciò non dovete avere paura. Quindi, questo è il motivo sul quale dovete poggiare il vostro coraggio: Sul fatto che io sono. E se io sono voi potete, potete usare. Pietro allora gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Che domanda gli fa questo? Poteva fare un'altra domanda. Fai calmare la tempesta, fai in modo che noi raggiungiamo velocemente il No, invece chiede di camminare sulle acque. Ed è interessante questo. E anche Pietro, ricordiamo chi è Pietro, Pietro è rappresentativo, il personaggio rappresentativo, parla per tutti i discepoli e per tutta la Chiesa. La capacità di dominare anche situazioni che fanno problemi, di camminare su situazioni che fanno problemi. E se tu sei, quindi io vi posso portare su questo tu sei, dimmi di camminare. Questa è una vocazione. Non soltanto Pietro ha ricevuto la vocazione sulla riva dell'aria a gettare le reti, eccetera eccetera ma adesso vi un'altra vocazione una ulteriore vocazione non è che la vocazione è qualcosa di fisso in un momento della nostra vita noi continuamente veniamo chiamati siamo stati chiamati all'inizio siamo chiamati quando riceviamo un compito siamo chiamati quando dobbiamo superare una malattia siamo chiamati quando dobbiamo vivere un lutto quando dobbiamo eh, vivere un entusiasmo cioè siamo continuamente chiamati chiamati e allora eh, Gesù dice vieni, ecco la chiamata, vieni Pietro scese dalla barca ricordiamo che Pietro era un pescatore quindi si suppone, sappiamo che è lontano, scende dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù quindi si suppone che Gesù a una certa distanza lui scende dalla barca e cammina verso Gesù e mentre cammina quando io sto camminando verso un'altra persona la logica vuole che io lo guardi io ho gli occhi puntati su chi, eh, verso chi sono direzionato quindi Pietro sta guardando Gesù e cammina sulle altre in quanto guarda Gesù abbiamo detto se tu sei quindi si deve fondare su questa, su questa identità lui può camminare sulle altre però per cosa succede? come può accadere spesso anche nella nostra vita. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò Signore salvami. Cioè questo stava camminando con lo sguardo su Gesù, però a un certo punto vede qualcosa che gli fa distogliere lo sguardo vede il vento forte e questo suscita in lui il ritorno della paura il primo, la prima paura è, è un fantasma adesso la seconda paura riguarda se stesso e comincia in quel momento ad affondare quante volte a me non è capitato, io penso che eh, essendo esseri umani <ride> e avendo questa eh, questa doppia realtà dentro di noi io penso che a tutti capita, quante volte noi guardiamo le nostre, più le nostre difficoltà più le nostre situazioni di crisi più le nostre situazioni di limite nostre... e, e, e in quel momento cominciamo a sprofondare, a implodere a non avere più fiducia né noi stessi e tanto meno in Dio quante volte abbiamo lo sguardo e, eh, attirato da queste cose e focalizziamo soltanto le, le cose che non fanno, le cose che potrebbero andare meglio, quella persona così, e, e quindi non siamo propositivi per un cammino e per una direzione, e tanto meno di, di continuare a volgere lo sguardo in alto. I vostri cuori, così vi preghiamo nel prefazio. No? In Brasile, una volta sono stato in Brasile, mi ha sorpreso. La, la traduzione che hanno le chiese del Brasile non è in alto i nostri cuori eh, sono rivolte al Signore in alto i vostri cuori sono nel Signore eh, già sono <ride> liturgicamente, ecco, sono nel Signore cioè quando noi guardiamo una realtà già siamo in quella realtà già siamo certo cioè, c'è il cammino noi stiamo guardando il regno di Dio guardiamo il regno di Dio ma già siamo questo non significa che elimini il cammino e la fatica del cammino ma già siamo perché fa parte di noi fa parte del nostro orizzonte e del nostro sguardo e quindi grida Signore salvami cosa ci rimane quando possiamo anche sprofondare perché abbiamo detto che siamo limitati possiamo guardare anche le nostre ferite le nostre situazioni ci rimane la preghiera ci rimane il grido della preghiera questa volta il grido cambia non è più è un fantasma ma che riconosce il Signore il Signore che salva è il Salvatore il Signore salva quindi l'importanza della preghiera che importanza diamo alla preghiera? quanto è significativa la preghiera nella mia vita e quanto mi permette di, eh, di, di camminare di vedere in modo nuovo e ci può, eh, ci può dire. Un piccolo, eh, lo, lo metto così come accenno anche sul fuori te, una piccola sottolineatura che faceva Martini in un testo che ho letto del padre nostro, che parlava del nostro modo di pregare. E questo è un domande che possiamo farci. Martini dice che bisogna avere nella preghiera anzitutto una disposizione fisica, fisica e poi e questa disposizione fisica deve interpretare come io sto in questo momento qual è la posizione fisica che io eh, desidero assumere in questo momento domani sarà un'altra no, ma oggi oggi, il giorno è oggi oggi, in questo momento qual è la posizione fisica che interpreta meglio quello che sono poi dice qual è la parola una parola che dice meglio, una sola, che dice meglio quello che sono, o quello che sto vivendo. Per Pietro è, pure, Signore Salvami, <ride> perché era la, la situazione che stava vivendo. Per me qual è? anche una sola parola. E poi anche un personaggio, che può essere preso o dalla Sala Scrittura, anche dalla storia della spiritualità, qualche santo, quanto, qualche parente, qualche amico, che ormai è, non c'è più. Eh. Chi è che mi somiglia di te in questo momento? Questa è la disposizione, disponiamoci alla preghiera, rispettiamo questa disposizione alla preghiera. Signore Satana, e subito Gesù tese la mano e lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, lo dico che è molto forte sia in Matteo sia in Marco, e la piccola fede, perché il testo doveva richiamare la fede, anche quello della, della, di Gesù che dove sul cuscino nella barca, quello di chiamare alla fede, alla fiducia e, e la fiducia talvolta la nostra no? Eh, eh? e quelli che erano sulla barca il vento, appena salivi sulla barca il vento cessò. quelli che erano sulla barca si prostrarono la prostinsi è un riconoscere l'identità, la, eh, l'autorità dell'altro no? Eh, si posizionano davanti a lui e dicono davvero tu sei il figlio di Dio, compiuta la traversata, ecco, davvero tu sei il figlio di Dio, ecco la manifestazione che è avvenuta adesso viene, viene compresa, ma non sarà compresa qui e basta, perché sarà compresa e dimenticata, compresa e dimenticata. Anche Pietro dirà in eh, Marco 8 tu sei il figlio di Dio, tu sei e subito dopo dimentica la nostra vita, la nostra vocazione appunto per, questa, per questo altalenare di bellezza e di fragilità è una vita che fa memoriale e poi dimenticarsi memoriale e dimenticarsi noi siamo capaci di memoria siamo capaci anche di dimenticare. ricordiamo nei momenti più duri ricordiamo i momenti belli i momenti più significativi della nostra vita talvolta quando eh, faccio un po' consulenza con le coppie in crisi mh, dico perché non prendete l'album delle foto e eh, le, le, le innalcate ma non come state adesso come da allora mi dovete dire quella esperienza non questa L'ora. È, è difficile talvolta eh, essere legati al contesto eh? essere legati perché talvolta siamo abituati da, da tante emozioni e queste emozioni riescono di farci vedere soltanto un aspetto parziale.